cosa che si ripete. Ogni cosa è rappresentata e come se fosse è anche concreta. Prenderei a sassi queste sedate in quanto cosa che si ripete, cosa ci si aspetti dal tempo che è il solo schema che ci competa. Che si rispetti non è la questione, non si discute la lancetta, Affinare i limiti di questa e darle retta, che di spezzarla nion si permetta. Sia l'orario, sia il meteo scandito da chi l'accetta, sia precisa, sia allerta. Io, coscienza, che ostento prepotenza, ho solo la superbia, mi ribello dentro la gabbia. Scalmanato, con le mani legate, prego per delle sbarre più larghe, da dietro le sbarre. Che rabbia! Impotenza spinge a dedicarsi ad altre attività. Da quanto? Quanto è trascorso da quando ci si è scordati che scorreva e scorreva e scorreva e rintoccava ogni esperienza, ogni attività? Una frequenza per ogni ricorrenza. E questa è la gravità. Cosa ci si aspetti dal tempo, che è il solo schema che non sorprende. Prenderei a sassate queste serate, se fossi l'uomo che non si arrende. E lanciando sassate a queste serate, la mano che dal ritmo dipende, prenderebbe il secondo, spaccato, col pendolo, che riprende. È come se fosse anche concreta quanto cosa che si ripete, che è il solo schema che ci competa. Non si discute la lancetta, mattina, meriggio, sera, notte, quanti, secondi, minuti, ore, giorni, quanti. Spacchetta un atomo di tempo, la gioia delle matriosche svanisce, il gioco invece sembra che non finisca